Ma anche il predicato? Ah. Eh, eh. Devi cancellare? E dove si cancella? Eh, dimelo tu? No, no. L'altro mm. mm. Dov è. Dov'è la eh? con l'accento? Non lo so usare? No, ma è estraneo? Dite io? Su, è Io? Marco! Marco! felice! Vai! Cerca di azzurro il predicato nominale, di blu il predicato verbale. Il nonno legge il giornale. Il, il nonno legge il predicato verbale. Legge. Come si ah, come aspetta. Il predicato verbale. Per la precisione è legge. Solo legge. Mm. Però non riesco a leggere. <ride> che c'è scritto? Non riesco a leggere. Il nonno è paziente. Vai. Il nonno legge il giornale, legge il predicato. Rimetti la penna, ce la fai? No, di là. Vedi. Ok. Il nonno legge il giornale, legge il predicato verbale. Il nonno è paziente, è il predicato nominale. Ok E poi c'è scritto la legge mm? Dopo? Dopo il... Domani Ah, ecco Domani il papà andrà a Tor... Don... Chiara <ride> Non riesco a leggere, vedo tanti quadratini è, è, è piccolino, hai ragione, aspetta un attimo eh, okay. Vai Chiara Circonda di azzurro il predicato nominale Di blu il predicato verbale il nonno legge il giornale, legge è un predicato verbale. Come si cambia questo? colore? Mm, L'altro. Mm -hmm. Non ci arrivi? No, non so dove si cambia il colore. Cioè, tu me lo leggi. Mm. Aspetta Chiara. Ah, ecco. Azzurro. Il nonno è paziente e. È... Ah. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Faremo di registrazione. Se di azziù il predicato nominale, di blu il predicato verbale. Il nonno legge il giornale, legge il predicato verbale. Oh. Il nonno è paziente, è impredicato nominale. Domani il papà tornerà da un viaggio, tornerà nel stato verbale. Il papà sarà stanco, sarà predicato nominale.